Oggi abbiamo ricevuto la visita dell'amministratore delegato della CNA che ha donato ad Ampas Lombardia 40.000 maschere chirurgiche. Un dono prezioso in questo momento che ci permetterà di distribuirle alle nostre 112 associazioni del comitato regionale e ci aiuterà ad andare avanti nel fronteggiare questa emergenza. Grazie ancora.